Zombie apocalypse buongiorno ragazze come state? Spero bene allora nuovo video che criccio anche oggi e niente allora eh, prometto già che stavo già facendo colazione facendo eh, colazione però mi volete per questo video eh, che riccio oddio mio non sono tutta rifare perché mi devo anche vedere dall'estitista e non è, non è un gran per vedere la mia faccia ma mi prendete così per oggi tanto mh, oggi è aspetta un secondo che guardo oggi è martedì sì. oggi è martedì e, mh, domani è mercoledì quindi entro domani dovrò andare dall'estetista a farmi i baffetti e tutto il resto del corpo ma vabbè tagli ma siccome io ci sono un po non dico una scimmietta ma quasi <ride> e quindi devo sistemare un po a ripristinarli tutta perché voi non lo vedrete ma sono la vergogna delle vergogne perché sono mesi e mesi che non vado più delle settimane quindi ora tocca di ripristinarli tutta oddio mio, non so cosa sia successo ma vabbè, dettagli ho sentito un rumore poco simpatico di là, ma non importa eh, noi andiamo avanti lo stesso a registrare il video eh, non vi ho detto ancora buongiorno, ve l'ho detto comunque no, ve lo dico lo stesso, buongiorno e eh, eh sì, vabbè, ciao, buongiorno la stessa cosa comunque, nulla fa un caldo sì. stamattina come sempre, fa molto caldo sì, eh, cosa stai facendo adesso? Sto bevendo la mia tazza di caffè e latte, anzi, veramente ne squicca questo. Per dircela tutta, È Nesquik. E nulla. Ehm, tra poco dovrei aspettare il tecnico della televisione perché mi sa tanto che la televisione non si vede più niente e non so neanche se viene il tecnico. Quindi, vabbè. Non saprei. Eh sì, io mi auguro per tutto che questo picking convenga perché così almeno posso registrare in parte in camera mia senza interruzioni continue. Vabbè, e nulla, io non so perché, mi vedo la faccia un po' gonfia stamani, sarò io che mi vedo, saranno in impressione, in impressione, però boh, è così. hai nulla questo è quanto già yeah. allora vediamo la batteria è la batteria del telefono a 92% va benissimo tanto questo non è Huawei ma è uno Xiaomi telefono perché non so, sto registrando con l'iPhone 7 che non mi, mi permette di mettere in pausa ma ho so, lo xiaomi lo xiaomi Mi 11 light e con questo viene comodissimo prendere e eh, come dire tagliare la, la, la, la vabbè anche se non voglio tagliare fare un video breve o corto breve o corto detto questa cosa comunque vabbè. viene meglio accorciare i tempi cioè mettere le pause o lasciare lungo andare il video già e niente quindi che dirvi io stamattina non so ancora cosa mi di fare perché volevo truccarmi ma ho questa scimiosi che ho in faccia non so se è il caso, perché non so cosa siete a vedere, ma sono un po' una scimmia in faccia, non so cosa si possa vedere. Mettetevi qui? Sì, avete ragione, ti si stanno incrociando le, le sopracciglia, in effetti è vero, mi stanno incrociando le sopracciglia e le devo fare. Allora, ho l'appuntamento dal setista mercoledì alle 17.30, alle 5.30 e, e niente, aspetta un secondo, eccomi qua. Allora, ehm, quindi? E quindi, niente. Mm, mi è stato detto, io, non so se in un commento o dove, che se avevo la luce delle, della ring light accesa cioè se era il coso se era al buio no non sarà al buio ragazze, avevo la ring light che rifletteva nella mia, nel mio occhiale quindi niente, nei miei occhiali quindi va bene così ah mi sa che non uso più la ring light per come il po', perché ho visto che fa troppo riflesso negli occhi che ci volete fare o la uso o non la uso perché due sono le cose no non vuole essere una, una sgridata poi perché ci no. mancherebbe altro era solamente a dirvi, non preoccupate, perché la ring light riflessa negli occhi, vabbè, comunque, a parte questo, come dire, questo papardella che ho, nulla di che, nulla di irri irrilevante. non ho letto un commento di, come si chiama, la signora, Tiziana Toscana, sì, Tiziana Toscana si chiamava, mi pare, sì, proprio sì, mi sa, si, mi sa che si chiama proprio così. Tiziana Toscana, mi pare, esatto. Da lei che ha letto questo commento, cioè è lei che mi ha fatto il commento sotto questo video. E poi ne sono giunti altri, vabbè, non importa. Non mi sono offesa comunque, era solo a specificare perché mi vedevate così con la luce riflessa negli occhi e perché dietro di me vi era buio, che poi buio non era più di tanto perché su la del, del, c'è cioè la luce accesa del lampadario, solo che forse, perché io ero messa, c'è la porta che rifletteva, che faceva un po' di buio, alla, vabbè, non voglio stare lì troppo a spiegare cosa. Allora, stamattina ho deciso di fare altre cose, ma ancora non so cosa. A dopo. Allora, intanto, finisco di bere il mio latte, il mio latte sempre se riesco a parlare, e poi giungo a, vi porto come in camera mia e faccio il mio lettuzzo. Nulla. bevuto cosa ho fatto stile LSMR bevendo be, be il latte mi sembra di sì, vabbè non importa almeno vi siete un po' rilassate mentre ingerivo il latte comunque, a parte questi preamboli sciocchine ma sapete che se non diverto a la sciocca non sono contenta su youtube eh, cosa dire che ne dite che ci riuniamo in camera? a fare il mio letto direi proprio di sì quindi a io Ok, il letto fatto, adesso vado in bagno. Ora allora, la faccio, quindi venite con me. Sentiamo sì, qua, poi la faccia. E prima andiamo con le mani. Ho oh, questo è un po' senso dai, non mi, limato, mi lavo off camera ovviamente qua. senso dai e niente come qui mi sono un po' sistemata non sono ancora truccata ma vabbè non fa niente e niente, io mi ho lavato i denti nel frattempo mi sono sistemato un po' la faccia nel senso che me l'ho lavata non ho messo altro nulla dovrei mettere la crema perché di là la... e poi truccare un pochettino perché sono veramente allucinante sono aspetta un secondo che mi veda un po' lo specchiettino del vetro tutto opaco, non so perché ok, provate a aprire con questo pannetto qui lo, lo specchio della telecamera perché lo vedevo molto opaco credo che era per quello perché eh, era un po' il vetro, l'occhiello della, della telecamera comunque va bene i tagli questo giuffo mi sta dando fastidio, ma vabbè e niente, ehm, ho acceso la, cioè si è acceso, ciao buonanotte, ho aperto la finestra perché non si vedeva niente, era troppo buio, forse aveva ragione Anna Toscana che si vedeva troppo si male il video, perché era troppo buio, però quando è di sera è così, eh, non posso fare altrimenti, almeno se non mi metto di là e allora si vede bene, ma hm, la vedo poco probabile. Ma c'è che caldo che sta facendo questo facendo molto caldo. E eh già. Poi io, vedete che ho dei peli, ho dei peli qua. Li devo tutti fare. Questo del mento non è. Questo, questa macchina del mento non è una macchia ma sono peli. Non so quante volte dovrò dire, ma più mi soffermo più, no, non so se lo capite, ma questi sono peli, Vedete che sono peli. Non si capirà mai, ma sono peli. Voi direte, ma che cosa è quella? Sono peli, non è una macchia. Sono peli, ragazze. Come lo dico a fare? Sono peli, sono peli. Voi direte, non puoi fare niente per questi peli. Appunto, mercoledì o a ogni volta ogni, Come devo dire? Vabbè, ogni tot di settimane vado al setista a farmi la ceretta Voi ho detto, ma la ceretta non ci piace, fatti la lucia pulsata No, perché non posso farmela. Perché ho un glaucoma e se, Vedrete, sono fesserie, dici? No, non sono fesserie, ma non posso farmela Perché l'oculista mi ha detto che non posso farmi la luce pulsata Quindi, evitate di, di farmi storie non sono arrabbiata, ma ho i di farmi storie, grazie. Perché sono io quello che mi, che mi va bene, anzi, è mia una cosa per me, e, e che sta con me, e sa quello che è bene per me. Anche se io ho 33 e mezzo anni, quasi 34, non vuol dire che io eh, devo per forza, vabbè, eh, voi non devo rendere conto di nulla. Comunque, per spiegarvi molto educatamente, che non posso farmi la luce pulsata, ma la ceretta volendo sì, anzi la ceretta si sì per forza di cose. Qui sulla, sulla faccia, su tutto il resto del su, sulle sopracciglia la pinzetta uso ovviamente. Qui sul naso lo stesso, la pinzetta la ceretta, basta che sia. Qui la ceretta, vabbè, su tutto il resto viso sì la ceretta. Tranne che in alcuni, in alcuni punti, quando non va la ceretta va la pinzetta, capito vi devo dire. Poi non è che io sono come mi suol dire ricca. Di famiglia, magari così ben Purtroppo non lo sono, ma non mi manca nulla, diciamoci la verità, non mi manca nulla sono a posto così, e quindi che vi devo dire, sto bene così e mi basto così. E ringrazio il cielo di stare bene così, cos'altro volevo dirvi? Ah, sì, cioè va bene tutto così com'è, non mi manca nulla, non voglio nulla da nessuno. E non mi interessa di pretendere niente dagli altri né da nessuno. Quindi per favore non mi chiedete più cos'è questa macchia, perché non è macchia ma sono peli, mi faccio la scelta ogni tanto quando posso dall'estetista. Se no uso la pinzetta, anzi, mia nonna si arma di pazienza e mi fa la, mi questi pochi peletti che mi rimangono qua, che si affacciano ogni tanto qua sul mento, e sono bruttissimi da vedere. Ma Purtroppo è quello che eh, mi fa togliere pericolo la pinzetta. Perché a dare altri soldi all'estetista, me non posso sempre. Io vorrei, ma per, mh, purtroppo non ho tutti questi soldi all'estetista, a dare dall'estetista quindi mi tocca farmi con la pinzetta. Non perché non mi interessa andare dall'estetista, sì, ma mi arrangio quando riesco, mi arrangio, se no, ragazze, non. So. Non sono la l'analfiere, la, la lo sceicco che si può permettere tutto, scusate il termine sceicco, ma è la verità. Quindi mi tocca arrangiarmi così come sono. E quello che ho, con, con le disposizioni che ho, con, il termine, con i mezzi che ho, sono, sono, visto che non essendo anestetista, non posso farlo. Farmi la ceretta sola perché una volta mi sono pure fatta male la ceretta. Mm -hmm, sì, anche questo ci metto in mezzo. E quindi mi tocca andare a, da chi veramente lo è di mestiere, un estetista Già, e niente, chiuso questo preambolo da mamma um, di prete. Vabbè, sempre una parte che ti per i preti. Chiuso questo preambolo da youtuber allucinante. E parliamo di altro. Allora, oggi non so ancora cosa farò, ma sperando di poterlo fare. Ovvero, volevo toccare, ma non, non so se ne ho voglia perché. Perché mi vedo strana con questo. Tutti questi peli nel mento. Non è, non... Vabbè, ho appena chiuso il discorso, ma non lo voglio riaprire. Eh sì, può essere che non mi voglio truccare, ma può essere anche che voglio andare in giro così. Ma così non posso andarci quindi. Almeno un trucco sulle palpebre te lo metti? Può darsi, sì, non ne ho idea. E già. Allora, sto guardando da questa parte qui cosa posso avere di, di, di pennelli. Ne ho tantissimi. Non cosa posso avere, cosa quanto è tutto... Sì, ce la faccio parlare. Quanti pennelli ho? Esattamente, volevo dire. Quanti pennelli ho di trucco, viso e occhi. E ho sentito anche un video di Clio dove parlava di, di pennelli e occhi e, e viso che uno può... Una, noi donne possiamo usare un pennello viso e un pennello occhi che va bene, non, per forza usare, non bisogna forse usare un pennello di qualsiasi precisione sia. importante se non ho capito male io e eh, non voglio che voi mi lancate se ho capito male tutto. Comunque, vi dicevo, vi dicevo io, eh, sentite da Clio in un video che eh, si può usare un pennello per gli occhi, lo so che non ho scoperto l'acqua calda, ma l'acqua calda, ma vabbè, eh, un pennello occhi per, per, per, per sfumare suma, l'ombretto o uno anche per, per picchiettare l'ombretto, vabbè, si può usare anche il dito, le dita volendo, i papastelli per applicare l'ombretto e l'altro è un pennello però proprio per sfumare. Poi, quanto riguarda il viso si può utilizzare benissimo un pennello viso da sfumatura ma anche mm, da vabbè, fondotinta qualche re, blush mm, illuminante e così via che non per forza usare chissà quanti pennelli per potersi truccare quindi sono d'accordo con Clio io sinceramente oddio che è più chiudito le orecchie, niente ok Aspetta un secondo Ah ok, possiamo stare se prende qualcuno. E eh, niente. Eh, non so se ve l'ho detto prima, ma mi sto aspettando il coltecino della televisione. E eh, chissà quando viene. Già. Chissà quando viene. Aspetta, mi con questo. Perché non posso vedere con questi occhiali. Ma eh, pensi, sì, vabbè. Eh, perché non sono molto sporchi, ma un appellino, sì. Adesso mi si vede che non ho le, le, le lunette negli occhi, meno male, perché sono senza occhiali ovviamente, me l'ho tolti, ma va? Sì, me l'ho tolti, si vede. Beh. Ah, mm, mi metto già in chiaro che ho, in chiaro sì, tanto, perché sembra che mi sto a scritto. No, vabbè, a parte gli scherzi, avevo intenzione di fare dei video tag, ma non so quali perché è saturo di tag e volevo fare un video tag inerente alla profumeria cioè video tag di profumi appunto ma non so quale prendere perché se non mi date voi eh, la descrizione dei tag come si suol dire sì le domande perché senza le domande io come posso rispondere ai tag devo cercare il via di, di youtube i tag e io non so come fare quindi se qualcuno si fa viva sotto questo video man mano che lo pubblico mi sa dire che dove sono le domande a cui posso rispondere così almeno posso far sì che eh, posso far sì posso rispondere a queste domandine ok sembra pulito mm. no però si vede le lunette mi piace e nulla sono già aspettate mi minuto io chiedo perché se c'è non vedo niente è una mazza 23 minuti di video qui okay. e vi dicevo, no, gli occhiali li tengo perché non ci metto davvero nulla. Allora, dicevo, se qualcuno mi passa le domande per botte risposta, io rispondo a queste domande sempre. Sotto questo video, il video tratta dei profumi. Eh, non, aspettate, come si chiama quelli? I paradisi artificiali. Eh, se tu mi puoi passare i paradisi artificiali, le domande mi faresti un grosso favore così anche io mi inserisco nei tag dei profumi, perché mi piacerebbe molto ribadisco paradisi artificiali ok? e niente mh, tanto lo so che nessuno mi darà maldetta, ma io ci provo nell'intento e se non deve essere così pazienza non, ci, mh, non posso farci niente, ma almeno ci ho provato, mi sono impegnata a far sì che eh, parati artificiali mi desse risposta sotto, sotto questo video e niente ragazzi eh, questo era tutto e adesso tra poco eh, registro il videotag sempre che riesco a trovare le domande cerco prima YouTube e youtube poi vi faccio sapere se l'ho trovato vabbè ovviamente vi faccio sapere sotto questo video se ho trovato S scrivo un commento e lo fisso nel, nel commento in cui io scrivo il, il mio commento, scrive, cioè fisso il commento mio che ho scritto Così almeno eh, vi accorgerete, che almeno spero che vi accorgerete Quanto la faccio lunga per dire le cose, vabbè, saprete già che l'ho trovato, punto basta Lo scrivo anche in descrizione, nelle, nei commenti e va bene il titolo anche perché ve ne sia bisogno Ma ad ogni modo eh, o scriverò, non so dove beh. non importa ciao ragazze e a presto ciao ah. se vi va sopportata con un like perché all'inizio non l'ho detto perché ero un po' assonnata ma ci può stare quando uno è assonnato e, e sì, quando uno è assonnato cioè, ha poco da, da, da dire like qui a destra manca quindi se non lo avete fatto da prima fatelo adesso. un bel like di supporto un commento appunto sotto è mio sempre che riesco eh, perché no attivate la campanella sempre se vi va perché tanto so che non lo fate ma pazienza e eh, eh, niente ciao passate una buona giornata perché tanto ne farò altri video ciao